Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il glitch dei soldi da fare da soli e Quali sono i requisiti per fare questo glitch ragazzi? Allora in primis dobbiamo avere un bunker e una base operativa Nel bunker dovremo avere il nostro centro operativo mobile che al suo interno dovrà contenere una LG retro custom o una qualunque auto custom che voi vogliate duplicare mi raccomando solo auto di Bennis, non duplicate deluxe, non duplicate oppressor e non duplicate altre merde di auto che non serve a un cazzo prendete la vostra auto e la mettete qui dove l'ho messa io ragazzi per fare questo glitch non c'è necessità di targa personalizzata perché tutti i nostri cloni andranno a prendere una targa diversa nel momento in cui verranno duplicati quindi eh, non avete nessun problema di targa personalizzata io qui vado a chiamare il mio diventare ceo e chiamo il mio elicottero per andare in base operativa anche se è qui di fronte intanto ragazzi colgo l'occasione per ricordarvi il glitch per mettere la BMX in base operativa che ho pubblicato ieri sera il glitch è D-Dark Glitch un'esclusiva D-Dark Glitch e quindi lo trovate sul mio canale io non ho avuto tempo per caricare quel video quindi ho messo direttamente il suo video ragazzi quindi mi raccomando, passate anche sul suo canale, iscrivetevi sul suo canale e, e andiamo avanti con il video, insomma, ragazzi. Quindi, basta se sente che è una settimana che non faccio più un video, eh, ragazzi, non, so, non manco più a commentare. Allora, una volta entrati dentro la vostra base operativa, nella base operativa dovete avere la famigerata PMX. Eh quando avrete questa BMX in base operativa dovrete anche duplicarvela questa BMX perché se ce n'avete una sola fate solo un clone dell'auto mentre se avete duplicato più BMX all'interno della base operativa potrete fare più, BM... più... più cloni è semplicissimo ragazzi allora sul canale ci sono due metodi per mettere la BMX nella base operativa uno che ho postato ieri, che è, come ho già detto, quello di Dark Glitch e un altro alternativo eh, che sarebbe quello di far guidare l'amico dentro la vostra base operativa e con quel metodo potete mettere la BMX nella base operativa comunque passiamo al glitch una volta ragazzi che avete questa BMX dentro la base operativa l'unica cosa che dovete fare è pigiare X non R2 perché altrimenti vi sbatterà fuori dalla base operativa e dovrete ripetere il tutto e dirigervi nel vostro dormitorio nel vostro alloggio una volta che sarete nell'alloggio andiamo al passo successivo ragazzi quindi entrate nell'alloggio vi avvicinate verso il vostro letto e fate comparire la freccetta in alto a destra quando comparirà la freccetta premerete r2 per accelerare e freccia per uscire dalla base operativa quindi vi troverete fuori dalla base operativa automaticamente l'unica cosa che dovrete fare è ritornare nel vostro bunker e e lì andremo a fare il passo successivo allora accolgo l'occasione ragazzi intanto che vado al bunker per ricordarvi i due contest che trovate in descrizione di questo video ragazzi quindi aprite la descrizione e troverete due contest uno per una playstation 3 moddata shark card account moddato un altro direttamente per un account insomma ci trovate tante belle cosine Sempre in descrizione trovate il link per il gruppo Telegram, il canale Telegram, tutti i miei contatti, i miei sponsor e tutto il resto Quindi aprite sta cazzo di descrizione ogni tanto, beh va. Invece di sta lì e rompi i coglioni e partecipo sotto a sto video Non è a questo il video del contest, raga, non è a questo Dovete aprire la descrizione E non mi fate incazzarmi eh? Allora, niente, una volta che sarete tornati nella base operativa, ragazzi, la vostra auto non appena salirete sul, uh, sull'auto, cambierà automaticamente targa. Come vedete, questa è una targa numerica e ha cambiato targa e è diventata le tigri, perché io avevo usato un'auto un con targa alle tigri per mettere la BMX nella base operativa. A questo punto entrate nel vostro centro operativo mobile e riuscite. Per ripetere il glitch e tornate nuovamente nella base operativa. E andrete a ripetere gli stessi passaggi quindi mettiamo che io volessi ripetere il glitch ora uscirei dal eh, centro operativo mobile lascerei l'auto dove l'ho lasciata prima cioè qui e tornerei nella base operativa e farei gli stessi passaggi con la bicicletta c'è un metodo per non perdere le modifiche lo ha pubblicato dark glitch eh, in live oggi quindi andate anche a vedere la sua live in maniera tale che non perderete tutte le modifiche detto questo un saluto a tutti ragazzuoli al prossimo video